Questa idea della patria, no? che, se, che se ne parla di nuovo molto in Europa, si, di nuovo sì. c'è un risorgere dei, dei, dei nazionalismi, si parla molto prima gli italiani, prima gli spagnoli, no? poi gli altri. E io direi, per me l'unico patriottismo che ha senso è quello che, che difende una, una nave umanitaria che salva le vite.